Allora, dopo il live che ho fatto in questi giorni e pensavo di non più uno per tanto tempo, cari amiche ed amici, mi metto gli altri occhiali, quelli vecchi che così vedo bene nella media distanza, mi devo fare dei multifocali adesso. Io pensavo di non fare più video per molto tempo, poi ho avuto track questa occasione e ricordatevi che l'occasione, cari amiche ed amici, fa che lo youtuber filmi. Eh, quindi vi saluto il vostro santen chan e questa volta voglio parlare di un tema che sembra frivolo persino a me ma che può essere serio io infatti sono diverse settimane se non mesi che non apro più facebook perché facebook più che altro ti fa leggere quello che scrivono tutti gli altri perché nessuno mai legge quello che tu scrivi perché conosci tanti troll tante persone che ti danno fastidio perché io in pratica adesso eh, uso più instagram che non facebook anzi ho sempre più, più avuto contatti e commentari con instagram che non con facebook hanno più visto eh, la televisione di instagram che ho caricato dei video piuttosto che eh, ciò che vediamo un po troppe luci piuttosto che eh, i video che ho caricato in facebook che anche mi è costato che eh, cancellassero una account perché con Admi Fast volevo aumentare il numero delle visioni dei video in instagram invece sono solo riuscito a sono solo riuscito vi dicevo a a farmi chiudere un account di, di facebook allora in facebook già mi annoiavo e infatti non ci sono entrato da molto tempo chi mi segue in youtube e mi segue in eh, anche in facebook come il mio caro amico alessandro arcangeli che saluto vivamente lui saprà che ormai è da molto tempo che non eh, carico video eh, o post in facebook però ho fatto una bellissima scoperta quasi accidentale perché io non ho mai saputo scrivere un blog in vita mia dal 2013 che io ho youtube e questo nuovo account di facebook che ho blogger e wordpress blogger funziona così così forse non ho molta fortuna io ma wordpress è incredibile perché gli Ho ridato nome all'account, al vecchio account. Se posso vi metterò il link in descrizione. E adesso si chiama Santenciano, lo youtuber italiano. E io ho eh, anche eh, tolto tutti i vecchi post. Poi c'è anche un altro profilo eh, in eh, WordPress eh, che è il Capitan Santenciano e poi c'è un altro ho aperto anche una pagina web world eh, wordpress credo sia una pagina web non so se è sempre un blog però ho formato pagina web che eh, per poter parlare e condividere con tutti eh, tutti e tutti e tutti voi amiche ed amici miei i miei interessi infatti nei cinque post che ho messo ho messo le playlist del mio canale di YouTube per argomenti. Ebbene immaginatevi voi che eh, i primi post che ho rimesso, eh, soprattutto non in blogger ma in WordPress, hanno ricevuto addirittura 500 visualizzazioni. Cosa che io non so se succedeva in Facebook perché in Facebook ciò più di mille followers. Però mille followers che non parlano l'italiano e soltanto 26 mi seguono, di quei 26 pochi parlano l'italiano, invece in WordPress e mi seguono da tutte le parti del mondo perché a volte i post li, li, li leggono, li eh, leggono, scusate, ma avete colto che proprio devo fare, devo riassettare la camera casini le luci di notte insomma e che fra poco devo andare a nina quindi sto un po messo così e... hanno letto i miei post e hanno visto i miei profili dal bangladesh dalla somalia dall'afghanistan dall'Egitto, dal giappone però lo hanno anche gli hanno anche dato like perché ti permette magari la traduzione un blog e ho visto che riscuoto più successo e ho più followers in WordPress e in anche in Blogger: discreto successo sono arrivato alle 600 visualizzazioni per pochi articoli. cioè, 5 o sei giorni fa ho iniziato a caricare poco alla volta qualche articolo, non 5 o sei mesi fa. Addirittura c'è più, più successo di quello che ho nelle visualizzazioni con YouTube. Perché in YouTube 5-6 giorni i miei video non fanno, lo vedrete dagli ultimi almeno: non fanno eh, 5.000, eh, 6.000 views o 500, fanno 80 views, 60 views, 30 views in 5-6 giorni, in tre giorni e quattro, ma in eh, soprattutto in WordPress. Eh, Ogni giorno 500 views. Anche se da molte parti del mondo si vede che gli azzecco con le tag le parole chiavi e la descrizione: non lo so, ma un sacco di persone ogni volta leggono tutti i miei articoli almeno al giorno 50-60 volte. E quindi il mio profilo è visto 500 volte un giorno sì un giorno meno un giorno di più però vi invito a tutte e tutti voi innanzitutto a cercarmi in wordpress anche se adesso non avrò occasione perché dovrei trasferire visto che non mi va di accendere il computer dovrei trasferire eh, dovrei installare in questo cellulare perché ce l'ho nel vecchio tablet il vecchio tablet per fortuna sono riuscito sì, mi si è rotto un sacco di volte tanto con la garanzia della fabbrica come con la garanzia stessa eh, io sono riuscito a ristallarli la room quindi lo uso il mio vecchio tablet per fare gli articoli per wordpress perché non posso fare le dirette in youtube però non ho occasione di di metterci delle buone foto perché ha una risoluzione così bassa che, se io scaricassi da internet una foto e la caricherei cattivissima la foto quando vorrò creare del illustrato per WordPress, o utilizzerò il PC, ma non il Partito Comunista, il personal computer, oppure il cellulare col quale mi sto filmando, e che è di ottima qualità. Ma eh, che vantaggio mi dà? il vecchio tablet che posso solo scrivere perché le foto le fa pessime e poi bisogna avere un piano non gratuito per caricare i video che eh, passando del tempo a scrivere col tablet uso di meno il cellulare in pratica perché quante più ore lo uso tanto più eh, tempo di vita avrà in meno allora uso wordpress con il mio vecchio tablet che sta qui sotto voi non lo potete vedere perché sta leggendo, c'è una scatola di sfere cinesi dietro uguale a questa solo che le sfere sono rosse questa ce l'ha verdi con il tagli che è il simbolo dell'armonia di ying e yang ho fatto anche dei tutorial se vi interessano ma se voi cercate i nostri pensieri, le nostre idee, eccetera, nel mio blog, di, nel mio website di WordPress, troverete che c'è la lista di riproduzione su vari tutorials e lì troverete il tutorial sulle sfere cinesi. Ne ho fatti varie, il tutorial sulle sfere cinesi, ne ho fatti due o tre. Allora, niente, questo corto video era per consigliare a tutte e tutti voi, che soprattutto siete degli youtubers, e volete propagandarvi volete diffondervi che un mezzo per farvi pubblicità gratuita lo avete a vostra disposizione ma non è facebook perlomeno eh, a me con facebook non è andata mai bene a parte che non io facebook ce l'ho come minimo dal 2007 o 2008 ho avuto diversi account come tutti Finché non ti sgamano, ti chiudono quell'account. Ma questo perché? Perché andavo in un computer pubblico, non sempre ho avuto internet in casa, e allora eh, c'era da fare la convalida perché l'IP non risultava quello dell'ultimo accesso. Allora la convalida era di mezz'ora e perdevo del tempo e dei soldi così. Allora che ho fatto? In ogni luogo dove andavo prendevo un nuovo email e aprivo un nuovo account poi all'improvviso eh, ho avuto di nuovo internet in casa e quindi di, di nuovo utilizzo eh, tutti gli account ho iniziato a utilizzare dal 2010 tutti gli account di facebook in casa ma eh, poi mi sono anche scocciato non l'ho più fatto ho perso un account che invece era personale mio che non vi dico come si stava a chiamare ma non, è, non si chiamava satan quindi non vi siete persi nulla perché in pratica era la riproduzione fedele di quello che pubblicavo in Santa Ciao che l'ho aperto nel 2013 l'altro account era del 2010 dove postavo materiale mio gli altri account magari appoggiavano il mio eh, account di YouTube, dove caricavo dal 2010 video di youtube ebbene perché ho avuto un altro canale prima di questo che non vi sto a dire come si chiamava perché tanto non esiste più, ma si chiamava come la con più o meno eh, di YouTube. E allora, che successe con quella con di Facebook? Che io caricavo i video, gli davo anche like, e tutto, avevo più di mille iscritti. Pensate quasi 2000, e anche lì, come mi succede adesso con il mio Twitter, Sant'Enchan il 90 degli iscritti non parlano italiano io c'ho più di 8.000 followers in twitter ebbene il 90 non parlano italiano quindi significa che eh, anzi no eh, accertati eh, meno di 100 che parlano in italiano quindi eh, veramente pazzesco poi non tutti interagiscono con me occasionalmente qualcuno interagisce con me e mi mettono tanti cuoricini magari 300 3000 fanno tanti retweet dei miei tweet perché io glielo faccia loro però nessuno vede i miei video in eh, twitter e nessuno ha mai visto i miei video nel vecchio account di facebook e in questo attuale poche persone poche visualizzazioni del post e soprattutto anche se ho dei gruppi eh, ciò delle pagine dove ricarico sempre gli stessi caricavo adesso smesso di farlo già mi ha scocciato perché eh, se un post mio in una pagina mia è visto più di 10 volte a pensare che ha gli hashtag corretti, tutto facebook mi dice se vuoi che si veda più di 22 mila volte questo post paga 200 euro ma come non è che tu pubblichi e lo vede tutto il mondo perché gli metti gli hashtag corretti allora Facebook gli mette delle limitazioni a, alla visualizzazione nel tuo muro, nei tuoi gruppi e nelle tue pagine dei tuoi post con gli hashtag che dovrebbero essere universali. Ma io ho scoperto che non è così. Infatti, anche in Instagram, Instagram, io ho scoperto che gli hashtag, chi ricerca con quell'hashtag che tu pubblichi, e soprattutto fra i tuoi contatti, oltre i tuoi contatti non vai. Se tu vuoi che siano eh, oltre gli iscritti in una pagina tua o nel tuo gruppo di Facebook a vedere l'articolo che hai pubblicato, cioè tutti gli altri di, di Facebook, o addirittura fuori da Facebook, devi pagare a Facebook perché eh, l'articolo eh, sia visibile a sempre più persone se no rimane visibile solo nel rango dei tuoi iscritti e nel rango degli iscritti dei tuoi iscritti non evadi da lì dagli iscritti dagli iscritti degli, iscr degli iscritti e dai loro iscritti tre cerchi di iscritti ma non tutti teoricamente tutti possono leggere i tuoi post eh, nel tuo muro di facebook nel tuo gruppo e nella tua pagina ma in pratica ti appare sempre la scritta paga e lo vedranno in più persone Proprio per questo ho deciso di fare questo video dicendovi che il, la mia esperienza, sono ritornato perché mi avevo scordato addirittura di avere WordPress. La mia esperienza è che in 5 o 6 giorni, insomma, 5 o 6 post in un eh, profilo blog, eh, un post in un altro profilo blog, il Capitan santenchan in un gruppo che mi hanno suggerito per le tante visioni di aprire un gruppo per dialogare con i miei seguaci e chi legge i miei post in wordpress beh in meno di cinque giorni forse che dico tre ho avuto dei risultati e sono molto emozionato come non ho avuto in facebook negli ultimi eh, dal 2006, non so da, da quando c'è Facebook, forse da, vi rendete conto, forse anche da prima? E non ho avuto mai risultati così folgoranti. Pum, veramente. Ma che ci state a fare in Facebook? Lì ti puoi comunicare solo con i tuoi seguaci. Invece in WordPress ti legge chiunque, quindi se sei uno youtuber che vuoi pubblicizzare eh, i tuoi video devi andare non in Facebook dove vanno tutti, ci sono miliardi di persone, per questo che si intasa. Tutti credono a ah, ci, ci sono miliardi di persone, mi metto io, metti l'hashtag video e ci sono miliardi di coincidenze. Tutti mettono l'hashtag video lo stesso in Instagram. Se tu metti degli hashtag troppo letti e eh, chi ha tempo di dare scroll per vedere qual il tuo post che sta dopo un milione di post di Instagram. Eh, capito? Invece devi mettere in Instagram degli hashtag per fare pubblicità al tuo canale di YouTube che siano letti dalle 20.000 alle 2.000 volte, cioè che ci abbiano 2.000 risultati, 200 risultati, perché molti hashtag con 200 risultati o con 20 risultati il massimo è 30 in instagram fa sì che tutti quelli sfigati che hanno pubblicato articoli che si leggono poco guardino i tuoi articoli invece se trovi degli hashtag che hanno 2 miliardi di risultati eh, chi li legge i tuoi post che si perdono nel mare magnum degli hashtag lo stesso vale in facebook ci sono troppi iscritti si scrivono al tuo canale perché sono degli sfigati che hanno eh, due o tre iscritti ma poi non ti seguono non ti danno like quindi eh, ti succede come a me che c'hai 1500 1200 iscritti salgono scendono ma mai nessuno che leggerà i tuoi post e mai nessuno che leggendo i tuoi post di youtube vada a vedersi il video perché il 90 per eh, cento non hanno iscritti in youtube o perché non fanno video oppure non hanno scritto in facebook perché eh, sono degli sfigati sono dei ramolliti oppure vengono da paesi sono di paesi dove non, non c'è molta frequentazione di facebook quindi eh, voglio dire rischi di, di che, che si scrivono dei canali fake senza foto senza nome con un nome alfanumerico senza sfondo del muro immagine senza post senza attività e quindi succede questo non sai perché si scrivono persone che non hanno neanche un'immagine del profilo non dico personale ma di sfondo non hanno post non hanno attività recente non hanno informazione e ce ne un centinaio così di iscritti che si che mi chiedono di iscriversi e vedi la, la la soubrette, e poi io ho appreso dall'esperienza perché ci sono molti che poi ti tartassano. Vedo eh, l'immagine di una bella donna: già mi sono fatto diffidente. E vedo che c'è 3, 4, 5 conoscenti, tutti con i nomi strani. Allora non accetto l'amicizia in Facebook. Vedo anche dei tizi che chiedono la mia amicizia. Vabbè, io nel passato fino al 2017 mi chiedevano l'amicizia e io la davo a tutti. E poi ho visto che mi scocciavano, allora ho visto i profili e ho visto che ogni tanto cambiavano nome. Ho visto che avevano 10, 20 amici che eh, erano sempre gli stessi. Mi chiedevano nuove amicizie, di essere amici e c'erano sempre gli stessi profili degli altri che mi davano fastidio come amici. Oppure di altri a cui io avevo rifiutato l'amicizia perché non avevano foto personale, non avevano foto del muro, non avevano attività e avevano sempre gli stessi amici di altri che mi chiedevano amicizia con un nome alfanumerico, con una foto che palesemente non era la loro. E come di foto, di attori, eccetera. In Facebook, è questo c'è poco da fare. Per quello che io titolo questo video, live perché non voglio perdere più tempo ad editarlo tanto che si deve guardare io che parlo a quest'ora che sono quasi le, le 11 circa meno se la mia radio sveglia va bene anzi solo sveglia al quarzo non radio che a volte si azzera e non mi sveglia la mattina perché cinese a proposito vi ricordate quando si parlava dei diritti umani che la cina non rispettava calpestava i diritti umani di quelli di falun gong Tibetani già ne ho parlato in altri video passati, lo so, ma li hanno visti così tante volte che decido di riparlarne. Adesso che tutto è fabbricato in Cina, addirittura neanche Donald Trump riesce a fargli guerra commerciale alla Cina perché la Cina si compra i debiti di Stato di tutti gli altri paesi perché gli continuino a comprare a lei. I diritti dei diritti umani non se ne parla più. Per carità, parlare dei diritti umani che la cina non rispetta ma sia mai detto e la cina comunista è il paese più democratico fucilano ancora le persone a piazza tien Amen, ma per carità eh, adesso google vuole trasferire la sua sede centrale in cina quindi eh, voglio dire se dici qualcosa dalla cina con furore ti manderanno delle denunce ma google eh, vuole tacere anzi smentisce ma per carità non applicheremo i filtri e censori eh, ecco bisogna vedere che google non censuri anche questo mio video perché se lo fa e la riprova che è certo non si può menzionare quindi i cinesi che parlano in italiano forse non guarderanno questo video in cina perché non si può parlare della ribellione in piazza Tiananmen, non si può parlare del tibet ma a parte che ci saranno pochi cinesi che parlano in italiano saranno la maggior parte italiani che vivono in cina dovranno utilizzare Tor, dac dac o un altro bronzer del genere che lo fanno allora in cina eh, non sono eh, mi sta ricrescendo la barba ma mi rimaneva così tanto bene me l'hanno detto anche in instagram ma mi resta scomoda soprattutto col caldo ma allora eh, come la mettiamo non si rispettano i diritti umani perché tutto è costruito in Cina, tutto, ma quando dico tutto, pure gli stuzzicadenti. Beh, magari qualcosa rimane costruito fuori dalla Cina e poi noi abbiamo perso l'Italia perché Ryan, e forse questo video, se riavrò le monetizzazioni, non lo monetizzeranno perché sto parlando male anche di. Una compagnia straniera. Io pensavo che era una battuta solo comica quando quei comici che facevano da aviatori dicevano che la compagnia li multava perché non avevano vinto su eh, non avevano venduto sufficienti gratte vinci e biglietti della lotteria e pasti. C'era una serie comica a bordo, no, in aereo. E invece, no, è vero, quelli della Ryanair impongono anche ai dipendenti dell'Italia, incluso i membri dell'equipaggio dei piloti vendere gratta e vinci e altri oggetti a bordo ma così basta caduta l'italia poi che altro dire i mondiali russi sono finiti si ritorna alla vita di sempre la gente in italia che aveva comprato già da prima che l'italia fosse stata eliminata eh, lo smart tv più grande magari guardandolo a due metri di distanza si erano comprati quelli da 300 pollici Ultra K pagandolo in una quota che magari eh, l'avrebbero finita al prossimo mondiale. Il prossimo mondiale lo buttavano con l'ultra K perché già vecchio, sovrescente e ne compravano un altro. Beh, adesso si sono tutti si accontentano perché, passato il pianisteo iniziale, ci sono ai campionati europei, eh, hanno riscoperto la Serie B insomma i fanatici del calcio si riciclano sempre tanto l'importante per loro è parlare del calcio durante tutta la settimana e non pensare ai problemi veri evadere in questo modo sono come dei, dei tossici dei sottossici del pallone devo guardare davanti altrimenti risulta che guardo storto se guardo in camera perché è tarata così la, la filmatrice allora io vi dicevo infatti se mi guardo guardo dritto più o meno e vi dicevo eh, faccio questo video ormai sono 26 minuti 18 secondi per dirvi eh, che io da oggi quasi non pubblicherò più nulla in, eh, in facebook perché mi ha rotto i gabassisi facebook lo dichiaro solennemente eh, come se l'avesse scritto Camiglieri perché lo dica Montalbano Facebook mi ha rotto i gabassisi avete capito eh oh, sogno stanco di, di Facebook eh, non ti segue nessuno non ti fida nessuno e non dico altre cose non voglio che spruzzo e poi trovi sempre dei rompiscatole che sembra che ti seguono che ti danno corda e poi come bambini piccoli ma perché e tu gli spieghi ma perché ma chi se ne frega e allora cioè, delle conversazioni allucinanti ho avuto in facebook e con gente che seguivo durante i giorni giorno gli rispondevo per gentilezza perché avevano la gentilezza di, di parlarmi e poi ma no ma di che cioè avranno avuto dei problemi mi prendevano in giro non lo so erano pazzi e poi alla fine si perdeva nel nulla quindi che discorsi estemporanei sto facendo dicevo prima a filmare un video a dire le mie idee ed è per questo che casualmente ho riscoperto WordPress e in WordPress mi leggono cavolo se mi leggono poi dei contatti che non con WordPress c'è più risultati ma addirittura c'è una piattaforma che ha molti più iscritti di facebook e che è meno conosciuta ma lì dovrò fare un altro video tutorial infatti questo lo inserirò nella categoria video tutorial perché eh, vi sto dando un suggerimento vi sto dando il mio testimonial un video testimonial che c'è un'altra piattaforma molto più vecchia magari o ugualmente vecchia come wordpress non so se più vecchia di facebook che magari ci avrà meno miliardi di iscritti come anche wordpress rispetto a facebook ma che ti seguono moltissimo il suo slogan è una foto ogni giorno i più vecchi quelli che hanno la mia età ne avranno sentito parlare quando è uscita anche se io non, non l'ho mai utilizzata perché dicevo no tanto pubblicare una foto poi è venuto instagram che è stata la novità ma adesso è Fotolog è ritornato per i cellulari quindi vediamo se riuscirò a caricarlo nel mio vecchio tablet. Per inciso, non mi servirà molto il mio vecchio tablet perché quando io faccio una foto per Instagram, visto che i video non li carica, viene sempre storta. Allora devo mettere un editore di video e eh, di foto devo mettere un editore di foto ma gli rimane non so come già 4 gigabyte il tablet però gli rimane la memoria stretta corta dovrò togliere google chrome allora forse lo utilizzerò con il mio eh, nuovo cellulare wordpress lo utilizzerò con il mio vecchio tablet e le foto gliele posso impostare all'articolo in un secondo tempo. Magari eh, foto che scaricherò da internet o che mi farò io dal computer o dal cellulare perché è inutile accendere e spegnere il cellulare per caricare una foto in un post. Si possono caricare eh, decine di foto alla volta. Allora, prima magari avrò fatto una buona quantità di articoli e poi caricherò in wordpress le foto ma e quindi disinstallerò dal cellulare molti eh, programmi che servono per ascoltare musica e infrasuoni vabbè che questo può fregare, di meno ma Fotolog lo devo caricare nel cellulare e vi informo quindi che come valida alternativa cari amiche ed amici che volete popolarizzare il vostro lavoro da youtubers ma anche qualsiasi altra cosa in internet come alternativa a WordPress che è buono. Io l'ho testato in questi giorni, hanno letto le mie statistiche. Non so, dovrò pubblicare. Eh, io non ho accesso al computer adesso, ma dovrei farvi vedere magari in Instagram. Se mi seguite, io farò degli screenshot per farvi vedere le statistiche da quanti paesi mi seguono al giorno. Eh, è pazzesco! Un giorno da 30 o 50 paesi diversi hanno letto eh, in ogni paese decine di volte ognuno dei miei post nei miei vari profili nel mio eh, nella mia pagina web di wordpress e nei miei due profili di blog da decine di paesi forse 40 ogni post decine di volte ecco questo non succede con le pagine i gruppi e il, il muro di facebook non succede capito poi una parte mark zuckerberg sta perdendo quota con facebook dall'altra invece sta decollando instagram per me succederà questo che un giorno si disfarà di facebook magari lo venderà a twitter o a google o a microsoft e rimbarrà con instagram per me è così ma vi dicevo provate wordpress lasciate un postare a facebook perché facebook ormai lo hanno trollato tutti hanno scoperto i suoi bugs eh, sanno come rubarvi l'account duplicano tutto invece eh, wordpress no prima di tutto perché non è così tanto conosciuto popolare eh, come eh, come eh, facebook secondo perché non è così tanto popolato non ha lo stesso traffico le stesse frequentazioni lo stesso numero di operazioni giornaliere quindi è meno intassato e poi mi hanno consigliato, ma lo devo ancora provare, fotologo. Poi c'è un, un blog cation, mi sembra. Non so, ce ne sono tanti. Bisogna andare anche nei blog piccoli, per esempio italiani, perché come con gli hashtag in Instagram. Tu dici: No, io metto solo hashtag che abbiano come minimo 30 milioni di risultati. E bravo ma lo sai che in un minuto si generano 100.000 foto nuove con quell'hashtag chi va a ricercare la tua o le tue foto con quell'hashtag nessuno invece se gli hashtag generano poche coincidenze significa che quelle 200 persone che hanno caricato con quell'hashtag tempo di guardare la tua foto lo trovino allora carica in instagram foto con hashtag magari 30 che è il limite ma che eh, sotto la descrizione carica 30 uh, parole con hashtag ma che non abbiano molte coincidenze qualcuna sì magari 30 milioni o 300 milioni di coincidenze o 3 miliardi di coincidenze ma qualcuna che vada dalle 10 alle 200 perché perché anche per te ti sarà facile dargli 10 like a ogni hashtag e che la gente che ha postato con quell'hashtag veda i tuoi like perché altrimenti si perderà nel mare magnum di Instagram? Lo stesso vale per Facebook, lo stesso vale per YouTube. Se metti dei tag troppo usati, si perde il tuo video. Caratterizzalo con degli hashtag o con dei tag. Ecco eh, una cosa che ti raccomando, perché a me, a me mi hanno messo in privato un video, mi hanno detto che se lo ripetevo, eh, prendevano dei provvedimenti. Non mettere mai degli hashtag nel titolo o nella descrizione ma metti delle semplici parole nei tag perché quelli già sono degli hashtag allora se metti delle parole troppo ricercate come new york roma si perde quel tag cerca anche dei tag che siano originali magari non saranno per niente ricercati all'inizio ma uno o due tag, inventateli perché poi alla fine eh, chiunque eh, cercherà con quel tag troverà tutti i tuoi video. Per esempio, il nome del tuo canale, come può essere Sant'Enchan, mettilo fra i tag dei tuoi video. Chi va a cercare un, un video tuo li trova tutti in YouTube, ma anche in internet perché ci starà il tag del tuo canale. Il mio canale Sant'Enchan, ma se tu ti chiami lo sfigato di trastevere allora metti come tag lo sfigato di trastevere staccato ogni parola e eh, mettilo anche nella descrizione del video senza hashtag se no, ti penalizzano il video quando vanno a cercare magari non un video tuo o il tuo canale perché non ti conoscono ma mettono lo sfigato di trastevere o Sfigato di Trastevere o Sfiga Trastevere salteranno i tuoi video. Se mettono Sant'En, magari dall'Oriente per quello che molti mi guardano anche dall'Asia in YouTube, non solamente in WordPress perché Sant'En è un nome per molti asiatici, Vietnam, Cina, Corea, eccetera. E io metto nella descrizione e nei tag dei miei video di YouTube, Sant'En Chan. Troveranno anche i miei video e magari li guarderanno per curiosità, magari diranno: questo italiano parla cinese: parla coreano, parla pechinese, parla giapponese e invece parla italiano. Allora, mi raccomando, eh, fate queste cose. Ricordatevi che potete mettere degli hashtag in WordPress, e poi voglio dire: fate come credete ma utilizzate quante più piattaforme possibile se amate scrivere. E io voglio provare con questo fotolog, perché una foto al giorno, in un certo senso, funzionava e continua a funzionare non solo nel web, ma anche e soprattutto da Android e da iOS con applicazione come Instagram. Di ha anche più iscritti di Instagram kation fotologo non so come si chiama fotolog ecco cercatelo io lo voglio testare tanto per alternativa a, a instagram l'unica differenza non so se si possano caricare dei video credo di no credo di no almeno la versione gratuita perché anche loro si sono fatti furbi come wordpress ci sono delle versioni a pagamento c'è cioè la massima dove carichi dei video come in youtube ma eh, adesso vi saluto mi raccomando fatemi sapere e fate i bravi